Sì, eh, innanzitutto anch'io ringrazio la Polizia Locale, il Comandante Accillotti, il Dottor Cardilli e tutti quelli, come la Vicepresidente Seccia, che hanno collaborato a quello che eh, si pone come un regolamento fondamentale per riportare ordine in Roma Capitale. È chiaro che questo dovrebbe essere un impegno di tutti, maggioranza e opposizione e portare al rispetto delle regole e questo non riguarda sicuramente poi i compiti gravosi della polizia locale. Questo riguarda anche poi l'aiuto che le altre forze di polizia come il Ministero dell'Interno potranno rivestire nell'aiutare nell Roma Capitale veramente in questo compito. Non si può pensare che in situazioni forti di illegalità debba intervenire solamente la polizia locale, però questo è un altro eh, discorso. Eh, ho fatto mh, grande difficoltà nel seguire e trovare un filo logico nell'intervento del consigliere Figliomeni. Eh, sicuramente eh, mi aspettavo eh, qualcosa di più piccante, di qualcosa di più utile che magari vedremo poi negli emendamenti dell'opposizione, si spera. E, Ricordo al consigliere Figliomeni e a tutte le opposizioni che questo non è un regolamento, anche se la Presidente Seccia ci ha lavorato approfonditamente, eh, un regolamento di iniziativa eh, consigliare. Insomma. Quindi noi siamo qui a collaborare come maggioranza, e la stessa collaborazione la vorremmo vedere dalle opposizioni, nella migliorare quello che dovrebbe essere una cosa che sta a cuore di tutti i cittadini, non solo dei consiglieri. Ora abbiamo questa possibilità, la possibilità di garantire salute, decoro e rispetto delle regole. Penso che nessun consigliere qui sia contrario a questi principi, anzi, penso che siamo qui per, eh, che affinché questi principi vengano portati avanti e per trovare eh, i modi più efficaci affinché l'abusivismo commerciale, come tante altre situazioni, vengano risolti il prima possibile. Noi chiederemo la stessa collaborazione a tutti gli altri livelli istituzionali perché appunto, anche il Governo eh, deve eh, darci una mano a eh, tutelare eh, quei principi che eh, il regolamento, ma anche altri regolamenti di capitale e le leggi devono eh, portare a rispettare, quindi a trovare l'equilibrio nella salute dei cittadini e nell'esercizio delle attività lavorative da parte di tutti quei soggetti che lavorano nella città di Roma o che la abitano i residenti. È sempre più difficile trovare questo equilibrio ma è il nostro compito ed è quello che abbiamo cercato di tradurre eh, noi consiglieri e penso anche la Polizia Locale in questo regolamento e credo che il risultato sia molto buono e credo che tutti noi dovremmo gioire di questo. Grazie a tutti.